Ciao, sono Marco, sono a spasso insieme al fedele amico a quattro zampe che in questo momento non è a vista e voglio parlarti di un'esperienza che ho vissuto di recente. Ho conosciuto una persona che era molto taciturna, ma questa cosa mi incuriosiva molto. Mi domandavo come mai parlasse così poco questa persona. Perché di solito dietro le persone che parlano poco si nasconde molto. E comunque era una persona molto riflessiva molto calma eccetera eccetera e quando poi ha iniziato ad aprirsi ha dimostrato di essere una persona di grande spessore e questo mi ha portato ad una riflessione ad una allegoria ho paragonato questa tipologia di persone ai fiumi molto profondi non so se ci hai fatto caso che i fiumi più profondi fanno meno rumore il ruscelletto quello diciamo di eh, poco spessore, quello un poco profondo, fa molto più chiasso, lo senti a distanza rispetto a, ad un fiume molto profondo che a volte ce l'hai lì e non lo senti neanche, o meglio ci deve essere molto silenzio per riuscire a sentirlo. E così sono anche le persone secondo me, sono un po' come i fiumi, più sono profonde e meno rumore fanno. Spero di aver arricchito in un modo o nell'altro i tuoi pensieri o perlomeno la concezione e l'aspetto e l'immagine che tu avrai delle persone d'ora in poi, perché frequentemente capita di trovare delle persone che parlano, parlano, sembra che sanno tutto, e poi in realtà scopri che quelle persone che sono in silenzio ne sanno anche di più, solo che hanno il buon senso e il buon gusto di farsi interpellare piuttosto che di eh, esternare tu fuori tutto quello che c'è da dire senza, essere, senza che questo sia richiesto non voglio dire che le persone rumorose non siano profonde per carità lo sono anche però frequentemente questa allegoria questa similitudine con i fiumi si riscontra nelle persone molto profonde che fanno veramente poco rumore ma in realtà hanno molto dentro ti ripeto spero di aver arricchito la tua giornata anche di poco con questo mio pensiero e ti saluto con un abbraccio io continuo la mia passeggiata alla ricerca a questo punto del fedele amico a quattro zampe perché se non mi trova lui devo trovarlo io